Se trovo un launchpad il video finisce O non proprio Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso Slurpee Swamp per tentare la sfida di oggi che è Se trovo il launchpad il video finisce Non so se l'avete visto ragazzi ma hanno praticamente rimesso il launchpad su, su Fortnite E non vedo veramente l'ora di provarlo Ma cosa stavi cercando di fare fratello? Cercava di farmi cadere per caso? Oh che peccato 33 È pericolosissima questa cosa perché c'è un cecchino in giro mamma mia ragazzi Stiamoci subito qua dietro, due kill belle fresche all'inizio, non sono per nulla, per nulla male Allora, io cerco un attimo di entrare qui Però ragazzi, vedete, dopo l'ultimo aggiornamento hanno messo questo bug Cioè, questa cosa ovviamente non voluta, immagino sia un bug In cui non puoi più uh, sfondare gli oggetti con i punti deboli Cioè stanno... vedete, premi ma non te li dà Quindi non lo so ragazzi, non so perché faccia sta cosa Credo sia un bug che... Fixeranno nei prossimi giorni o spero nelle prossime ore perché è veramente grave. Comunque lasciando stare questo ragazzi, allora abbiamoci un po' di roba. Ci serve necessariamente un... Oh, un fucile a pompa il prima possibile perché senza fucile a pompa non credo andremo lontani. Qua che ci dà? Ok. Aspettate, non voglio sfondare, però non voglio neanche distruggere i barili dietro. Quindi ok. Devo veramente fare questa cosa ragazzi che noia, ok. Capite perché devono assolutamente Fixare questa cosa il prima possibile? Allora, qui mi se vediamo se nella cesta ci sta un fucile a pompa Uh, c'è sfiga, dai, dai, dai, un po' di fortuna Uh, bello ragazzi, bello Allora, facciamo così un attimo Io tutta sta roba me la devo, ragazzi A parte che ci ha dato, non, non so quanta roba Ci ha dato due bandage bend bazooka, non so perché Vabbè, comunque, siamo messi veramente, veramente bene eh. Devo dire la verità questo è un set con il quale si può arrivare a fine game, sia a livello di cure sia a livello di armi. Ci servono solo un po' di materiali che sarà un po' difficile ottenere a causa del fatto che non, uh, non possiamo rompere velocemente le strutture. Magari vediamo di accumularne, accumularne anche un po' dai nemici, troveremo insomma un modo. Ok, sta un tizio qua sotto ragazzi, l'ho visto. Ok, voglio eliminarlo però non so come fare, no in realtà so come fare. Dovrebbe stare qui a sinistra Quindi facciamo così Io, con la massima attenzione Cerco di entrare Mamma mia, quanto godo Mamma mia, quanto godo Mamma mia, quanto godo Non mi sta guardando Ah, mi sta guardando Slow clap, bro. Come sono toxic oggi? Vabbè, comunque, se lo merita, ragazzi. Se lo merita, è stato non poco infame. Camperarsela così fa veramente schifo. Ah, veramente un po' di karma, fortunatamente. Ok, rifacciamoci tutto lo scudo che avevamo. Tanto è una cosa veloce. Anche se, vedete, ragazzi, questa cosa mi, mi dà veramente fastidio che non riesco a sfondarli. Mamma mia. Cioè, aveva proprio lo sfizio di lutare in tutti i sensi. Vabbè. Ok, dai, perfetto. Va bene, va bene ragazzi Allora teniamoci pronti per altri fight Che sento in realtà in questa zona Strano Vabbè, sicuramente ci sarà, ci sarà qualcuno Quindi fatemi affacciare un secondo Eh sì, lontani Però neanche così tanto Vabbè, andiamoci a dare uno sguardo Magari si sono fightati Magari il tizio non ha vita Chi lo sa Ok, ora magari l'ha recuperata C'è un piccolo problemino Ok, vediamo è uno scar, è eh, uno scar ragazzi è uno scar non era male Devo dire la verità non era male come player, però non ho capito bene le sue mosse Allora, ragazzi, ci servono materiali Come potete vedere io sapevo che questa cosa sarebbe stata un problema Il fatto di non poter distruggere le strutture velocemente Inevitabilmente ci rendeva più lenti nell'ottenere materiali Cioè era ovvio, lo sapevo Il fatto è che spero che anche gli altri nemici non abbiano questa... Cioè il mio stesso problema Non vorrei che fosse solo un bug della mia versione, ma ho seri dubbi Credo che sia un problema della patch note dove posso trovare, ragazzi, un launchpad? Non che voglio far finire la sfida, però, ragazzi, veramente, non avete idea di quanta voglia io abbia di provare il launchpad Credo magari negli approvvigionamenti aerei, negli airdrop potrebbe darsi, non lo so Io non ho letto nulla a riguardo, non so assolutamente dove posso andare a cercare Comunque, sì, ragazzi, vedete, dopo il primo colpo uh, che ti fa dare, poi il secondo non te lo fa dare Strano Ok, è andata Cavolo, questo non era male Non era male per niente Speriamo un sacco di materiali, tra l'altro, vabbè Ok, vorrei... Ah, una launchpad, ragazzi, avevo un launchpad, cavolo Allora, vale come trovato Vabbè, sì, no, raga, devo farlo, scusatemi, ma devo È stato un piacere BAM Che bello, finalmente, finalmente Cavolo, un nemico, nemico, un nemico, un nemico. Vabbè, ragazzi. Allora, io non so se, con se continuerò effettivamente il video. Nel caso, non so. Uh, vediamo. Sta un tizio là. Gli vorrei lendare con l'uncio. peccato che non ci sia riuscito. Ok, diciamo che ho fatto schifo, però prima win dopo aver lanciato. Carino, carino. Ok, ragazzi. Facciamo così, ragazzi, allora. Dato che non voglio concludere ora il video, dato che sono troppo felice di aver trovato il launchpad Facciamo che con trovare intendiamo solo se noi lo troviamo personalmente e non se lo otteniamo da nemici, ok? Facciamo così, voglio fare la sfida in questo modo ragazzi perché veramente non voglio concludere ora la partita Sono troppo felice che sia tornato il launchpad ed è veramente figo, veramente veramente figo Voglio andarlo a riutilizzare, subito Aspettate ragazzi, aspettate ecco Sta per tornare, sta veramente per tornare Guardate, guardate che soddisfazione Ah, che bello ragazzi No, veramente No, che bello Devono fare questo in Fortnite Devono rimettere le cose fighe, vecchie e farne delle nuove Cavolo, ma è veramente così difficile È veramente così difficile Ci è voluto mezzo anno di aggiornamenti per farvelo capire E poi vabbè, per fare aggiornamenti così belli Poi rovinano altre meccaniche come quella di, di prendere gli hotspot delle, delle strutture Cioè, è veramente ridicola sta cosa Ragazzi, sta diventando fastidiosissima, mamma mia Ok ragazzi, c'è gente Immagino davanti Almeno eh, sì, esili, Ho visto le strutture che si sì, completavano Sta pure un airdrop qui eh, Che vorrei andare a prendere Cavolo sento più gente in più punti Sono un po' indeciso su dove andare Sinceramente preferirei questi davanti Perché nonostante non ci sia l'airdrop in zona Conviene perché poi Questi per forza devono venire in safe Quindi magari riesco ad approfittare Del loro momento di distrazione Vediamo Attenzione però a sinistra Io non devo abbassare ancora la guardia eh, eh non era a sinistra sfortunatamente che non doveva abbassare la guardia Dead Sta arrivando la safe, caro. Solo che io lo sparabende. Tu che hai per curarti? Spero non i flopper. Perché in quel caso. Non ti faresti problemi. Ci vediamo, bro. Ho oh, un launchpad. Cavolo, infame. Ho oh un launchpad. Va bene, va bene. Dai, dai, dai. Devo farcela. Devo farcela. Cavolo, che fastidio. Peccato, veramente peccato, vabbè, a parte che devo risalirci, no, dove devo andare ragazzi, mi sento stupido, aspettate, devo andare avanti Sinceramente quello lì vorrei prendermelo, che cavolo Andiamo molto cauti ragazzi, eh. Ok, che cosa? Augi, va bene, preferisco, grazie